Dopo una settimana di ricerche e dall'uscita dell'ultimo numero di Topolino finalmente è arrivato a casa e in questo numero è dedicato alla Basilicata e a un paesino ovvero Monte Scaglioso che è quello appunto che vedete in copertina qui nello sfondo e poi c'è Pippo travestito da uno dei personaggi tipici del paese ovvero il Cucibocca. Qui c'è la storia, pagina 56, Topolino e la notte della civetta, ovvero la notte dei Cucibocca e racconta appunto la storia di come Topolino e i suoi amici sono arrivati nel paesino di Montescaglioso, che è questo qua e racconta appunto di, di Topolino che va appunto a, alla ricerca, alla, alla cattura ecco, del, del Cucibocca per sapere chi c'è dietro. Questo invece è la collezione del topo dollari ovvero le monete di topo lidia e in questo numero c'è soltanto questa moneta che appunto da questo numero in poi verrà collezionato